Ok, allora, riagganciamoci a questo indice che è la struttura del documento dei requisiti così come è specificata dallo standard dei tre Poli e ehm, proviamo a semplificarla un pochino no, per i nostri scopi, eh, per riuscire a capire un po' meglio cosa si va a finire dentro e poi usarlo come diciamo così, ponte per introdurre eh, l'argomento successivo no, di, su cui su cui entreremo poi qui nel dettaglio. Allora, questa è la versione se vogliamo, che abbiamo semplificato un po' nel preparare questo corso rispetto a quello che propone lo standard per poter commentare un pochino più nel merito le varie, eh, i vari passaggi, le varie, le varie parti. No? Eh, ad esempio, è fondamentale che in un documento dei requisiti si dica qual è l'obiettivo, lo scopo l'ambito di applicazione del sistema informativo. Cioè, se non è chiaro a cosa serve, a chi serve, qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere nella sua implementazione, stiamo facendo un buco nell'acqua perché stiamo costruendo qualche cosa che non è detto, no, che, che comprendiamo a fondo. Eh, quindi l'obiettivo principale e qual è l'ambito di cui ci vogliamo occupare no? scope in inglese vuol dire ambito ambito di applicazione che cos'è dentro e che cos'è fuori questa è una domanda che dobbiamo fare spesso dobbiamo modellare anche quello il sistema deve occuparsi anche di quest'altra cosa oppure si ferma prima cioè definire quali sono i confini all'interno del quale quel sistema informativo dovrà lavorare cos'è il sistema, cos'è contesto cos'è il mondo esterno ma soprattutto quali sono le cose all'interno altrimenti non finiamo più. Ogni volta che progetti un sistema c'è sempre qualche cosa da aggiungere, ci sarebbe sempre qualche altro aspetto da modellare, immaginate quando fate il diagramma delle classi non vi fermereste mai, a un certo punto ci si ferma perché dice ma questo non mi interessa più, non è più di mia competenza, non è più nell'ambito in cui deve lavorare questo sistema informativo, altrimenti uno dovrebbe modellare il mondo e poi l'universo eccetera. Così come è anche importante identificare fin dall'inizio gli stakeholder, quindi quali sono le figure, aziende, reparti, persone che hanno un interesse nel buon funzionamento, nei risultati, no? nel buon funzionamento del sistema e nei risultati ottenuti attraverso il sistema. No? A chi deve piacere, a chi deve eh, importare, a chi importa eh, che il sistema funzioni correttamente e che i risultati vengano raggiunti. Che poi magari non è l'utente che lo dovrà utilizzare, no? ma è qualcuno che in qualche modo ha sponsorizzato, ha finanziato o comunque ha un interesse diretto o indiretto nel funzionamento del sistema stesso. Per cui in qualche modo è responsabile di certe scelte. Ha deciso di fare in un certo modo perché quella persona, che era uno stakeholder riconosciuto, aveva un certo interesse affinché le cose venissero fatte in un certo modo, piuttosto che in un altro, che un dato venisse raccolto oppure ignorato, eccetera, eccetera. Questo è il contesto generale, che ci dice subito questo sistema a cosa serve? A chi dobbiamo fare riferimento quando lo dobbiamo progettare eh, e quali sono soprattutto le parti di cui non si occupa, cioè che cosa è fuori. Cioè, dentro è più facile tutto il resto del documento che spiega che cos'è dentro, che cosa fa il sistema. Ma dichiariamo bene quali sono i confini, da qui in avanti non me ne occupo più, eh, in questo, questo ambito. Vabbè, poi c'è la parte importante sui ter sulla terminologia, sul glossario, no, che poi diventa per noi un pezzo del modello concettuale. Nel momento che definiamo le classi, definiamo le relazioni, diamo un significato alle parole e ricordiamoci di scriverle in modo che poi chi legge il documento riesca a capire, anche al di là di ogni ambiguità o di ogni possibile interpretazione, qual era il significato che abbiamo dato noi a quel termine. No? Poi spesso, per ragioni di tempo, né, né in laboratorio, né a la lezione, né all'esame, certo lo scriviamo per davvero per esteso questo glossario. No? però tutti i discorsi che facciamo, pensiamo a un modello concettuale, intorno al significato delle varie classi, allora dicevamo, ricordo la, la, la discussione della volta scorsa sull'aereo: allora questo è il volo, questo è il singolo velivolo, eh, sono ragionamenti, definizioni che dovrebbero andare finito. aereo, eh, volo. E poi c'è la parte nuova che è chiamata i casi d'uso. Allora Andiamo a vedere cosa c'era nel documento generale. Nel documento generale c'era requisiti utente. Nella specifica di tre cori. Noi abbiamo un pochino fatto violenza alla specifica generale e vi ho detto a questo punto definiamo i casi d'uso. Cos'è? Abbiamo scelto di usare uno specifico di rappresentazione per rappresentare quelli che sono i requisiti utente, in particolare i requisiti funzionali. Quindi in questo corso definiremo i requisiti funzionali del sistema usando una tecnica che è quella dei casi d'uso. Così come il glossario l'abbiamo definito usando il modello dei, delle classi eh, e le macro funzionalità, i processi ben definiti col diagramma dell'attività, i requisiti funzionali li, li proviamo a descrivere, noi impariamo a descrivere attraverso questi casi d'uso, che sono di nuovo un, uno strumento sufficientemente formale, preciso, per poter descrivere quali sono no, le varie funzioni che il sistema offre ai propri utenti. Ehm, metteremo poi in dettaglio, essenzialmente questo, questi casi d'uso descrivono tanti casi diversi tanti modi diversi in cui il sistema può essere usato da parte degli utenti noi gli utenti li abbiamo già visti quando abbiamo parlato del modello, del diagramma delle attività, dicendo guarda che ogni attività ha responsabilità di un determinato tipo di utente però lì li abbiamo visti più dal punto di vista del sistema del processo, dei vincoli tra le operazioni Adesso proviamo invece a vederlo dal punto di vista dell'utente. Ogni utente, se io sono un utente non registrato nel sistema, se sono un utente registrato, se sono un amministratore, se sono responsabile del reparto, potrò fare cose diverse in quel sistema. Quali sono le cose che posso fare diverse? Qual è l'elenco di tutte le cose che posso fare, di tutte le interazioni che posso condurre col sistema? quali sono tutte le singole pagine che posso vedere questo non mi interessa è un livello di dettaglio troppo basso ma quali sono tutte le funzioni che posso richiamare le attività che posso fare um, allora queste attività le, le modelliamo con questo formalismo dei casi d'uso no? che, che adesso cominceremo a vedere oggi e poi continueremo chiaramente la settimana prossima casi d'uso che possono essere anche qua di livello diverso possono essere di livello generale qui sono stati chiamati business use cases eh, che dicono quali sono le macro aree a cui hai accesso, quali sono le macro funzioni, oppure i casi duro a livello sistema, cioè proprio, effettivamente fatemi dire le singole voci del menu, no? le singole funzioni che possono essere richiamate, sempre legate. Però le due parole che, mh, su cui insisteremo parecchio sono l'attore, cioè chi può avere accesso a una certa funzione e l'obiettivo, perché un determinato attore vuole fare una certa azione che cosa vuole ottenere quindi descriveremo il sistema informativo i requisiti funzionali del sistema informativo dicendo quali sono le persone che lo possono usare e ogni persona che cosa può voler chiedere al sistema informativo, chiedere di ottenere quali risultati può voler raggiungere un sistema che fa reportistica di bilancio il risultato può essere fare un'elaborazione dati fare una statistica, fare un grafico Oppure può essere inserire dei dati, o può essere verificare diciamo, la coerenza di determinati passaggi, eccetera. Cioè quando io accendo il computer e mi collego, non è mai per divertimento, tranne alcuni casi. Ma è sempre perché voglio, fare, voglio ottenere qualche cosa. L'utente non clicca sul menu perché vuole cliccare sul menu. Clicca sul menu per attivare una certa funzione in cui lui sa già dove vuole arrivare alla fine, eh? quindi in qualche modo io quando interagisco con un sistema informativo ci metto un'intenzione, voi non dite adesso vado a casa, apro il portale della didattica, apro lo sportello segreteria a casa e poi clicco sul bottone richiesta tesi, ma dite adesso voglio richiedere una tesi, Quello è l'obiettivo, tu come come studente, puoi avere accesso alla funzione richiedi una tesi. Poi questo eh, si articola attraverso una serie di videate, bottoni, link che dovete fare. Ma nel momento stesso in cui aprite la pagina siete nello stato mentale di voler chiedere una tesi. È quello che volete ottenere. Sapete che ci vorranno un clic, ce ne vorranno due, ce ne vorranno cento. Ma vi siete seduti per fare quello? E sapete dirmi in ogni momento se avete raggiunto o no l'obiettivo. Quando avete raggiunto l'obiettivo, mentalmente siete liberati, ah, l'ho fatto. Adesso posso fare altro. Quindi il livello di interazione che un utente ha con un sistema non è mai legato al singolo click, al singolo dato, alla singola videata. Questi sono passaggi obbligati. Ma quando un utente interagisce con il sistema, le funzioni che il sistema offre all'utente non sono i singoli bottoni, e le singole videate le funzioni sono gli obiettivi che l'utente può raggiungere interagendo col sistema queste sono le funzionalità che il sistema ti offre io non vado a accendere il computer così inserisco dei dati in una casella no, inserisco dei dati in una casella so, prenoto una visita compro un biglietto questo è ciò che faccio nessuno di noi dice oh, ieri ho passato la sera a cliccare su dei link mi dispiace per voi ma eh, cosa volevi fare? No, noi abbiamo sempre uno scopo dell'interazione, non clicchiamo bottoni a caso, solo perché sono lì. Allora, noi cerchiamo di descrivere il sistema informativo in questi termini. Quali utenti possono esserci e per ciascun utente quali obiettivi questi utenti possono risolvere, possono raggiungere, possono darsi e poi aver risolto grazie all'interazione con il sistema. Questo ci permette di ragionare a un livello un pochino più alto di quello del singolo bottone, della singola videata, perché altrimenti ci perderemo nei dettagli. E anche in un certo senso di chiedere dal sistema. Ehm, poi i livelli successivi, che sono quelli in cui, eh, come, come già detto, non centriamo, c'è tutta la parte sulla tecnologia tecnologia da utilizzare, la tecnologia hardware, la tecnologia software, eh, l'interfacciamento, i requisiti di, di interoperabilità, eccetera, andrebbero a finire diciamo, nei capitoli successivi, oltre a tutta una serie di altri requisiti che sono, qui l'abbiamo messo come other, eh, i requisiti legati all'ambiente, al processo di sviluppo, all'azienda, al, eh, molti dei requisiti non funzionali, quindi usabilità, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo così, mh, nascosto all'interno di, di un capitolo o altro no? tutta una serie di altri requisiti che ci possono essere che poveretti, hanno la loro dignità e anche soprattutto quelli come, come abbiamo visto eh, non funzionali possono essere anche molto difficili molto cioè, così, eh, impattanti no? sul risultato, sullo sviluppo, ma mh, ci porterebbe diciamo, lontano lo focus. E poi ci sono altri aspetti di cui uno dovrebbe tenere conto, eh, il primo, al primo non, ci pensi, non pensiamo quasi mai, cioè qual è il backup umano all'operazione del sistema? Cosa succede se al netto della affidabilità del sistema, per cui cerchiamo di fare in modo che il sistema funzioni sempre o quasi sempre, ma se non dovesse funzionare abbiamo la possibilità di portare avanti in modo manuale le attività oppure siamo bloccati e non possiamo far nulla? Per ciascune, che so, se voi andate, eh, prendete l'autostrada e eh, i sistemi di, di, di, di, di pagamento pedaggio dell'autostrada non funzionano, eh, state pur certi che il casellante all'uscita ha la modalità di farvi pagare anche in manuale, eh, che anche se le macchinette non funzionano. È Chiaro che ci vorrà più tempo, costerà di più, dovranno magari richiamare delle persone, a chiamata ad andare a coprire diciamo, certe uscite, per non avere delle cose troppo lunghe, ma comunque c'è un processo manuale che in qualche modo va a coprire il non funzionamento o la non disponibilità di un determinato processo automatico. Allora, una domanda da farci è questa anche, cioè accettiamo che il sistema possa non essere disponibile, o nel momento in cui non sia disponibile abbiamo, eh, un, la, abbiamo già previsto no? la modalità di mandare avanti le cose a mano? E le persone sono ancora addestrate, addestrate per farlo, oppure si bloccano? Questo è, se vogliamo, una, un, primo, un, un aspetto no, a cui uh, si pensa poco. Gli altri aspetti sono più invece legati agli aspetti legali e etici, uh, quindi vabbè, i requisiti legali e politici sono quelli più legati al, al fatto politici, in esagerato, per un sistema informativo, ma alle implicazioni legali del, del, del, del sistema informativo. No? Ad esempio sul legale, fondamentale per la parte della gestione dei dati privati sulla privacy e cose simili ci sono delle leggi ben precise di queste dobbiamo essere coscienti ma di nuovo fa parte dei requisiti non funzionali di dominio no? sono requisiti esterni che vengono importati nel sistema perché si occupa di certe cose eh, quali sono i requisiti sulla formazione il sistema richiederà cioè, quando lo metto in pratica no? lo metterò in campo dovrò Parte della formazione del personale ci vorrà un mese, un giorno, un anno? Quanto è complicato? Quanto personale devo formare? Quanti turni devono, diciamo, in quante tornate devono essere diciamo, formate queste persone? E così, e tutti gli altri aspetti più sul versante organizzativo. Chiaramente, dovuto al fatto che implementare, installare un sistema informativo cambia il modo di lavorare delle persone. E quindi, non puoi semplicemente dire da di domani questo è giallo e va bene così, no? Ma devi cambiare i processi, cambiare i ruoli eccetera all'interno di questi vari capitoli come dicevo ci concentriamo maggiormente sui casi d'uso allora proviamo finalmente a definire di che cosa si tratta allora, parto dalla pagina 1 facile quindi i casi d'uso sono uno strumento che noi usiamo per rappresentare i requisiti funzionali, non tutti i requisiti funzionali si possono esprimere come casi d'uso, alcuni non si possono esprimere come casi d'uso, in particolare i requisiti funzionali che non si possono esprimere come casi d'uso e, e quindi da questi momenti in avanti di fatto ignoreremo, accettiamo di non occuparcene, sono quelli che descrivono i comportamenti automatici del sistema che non coinvolgono la presenza dell'utente casi due sono centrati sull'utente, descrivono cosa fa, cosa il sistema permette all'utente di fare, non descrivono cosa fa il sistema in assenza dell'utente. Quindi se immaginiamo un activity diagram, stiamo cercando di entrare nel dettaglio su che cosa può fare l'utente nelle attività, nelle azioni che sono di pertinenza, di responsabilità di un certo utente, e invece non stiamo più parlando delle azioni che vengono svolte nella colonna del sistema informativo perché, quello vengono fatti in automatico, non richiedono l'interazione con l'utente. Quindi, questi casi d'uso fanno parte del modello funzionale del sistema informativo e vanno di pari passo col modello di processo e il modello dei dati. E quindi, vanno di pari passo significa che usano la stessa terminologia, no? usano gli stessi concetti, e semplicemente li rappresento da un punto di vista diverso, questa volta dal punto di vista dell'utente. Sono eh, un, beh, un formalismo che è stato introdotto praticamente in parallelo all'introduzione dei sistemi a oggetti, ma non sono necessariamente legati al, alla rappresentazione dei sistemi sviluppati eh, con tecnologie di programmazione a oggetti. È una modalità di descrizione dei, dei requisiti che funziona molto bene con sistemi interattivi, quando eh, il numero di utenti che interagiscono con il sistema è molto alto e il numero di funzioni che il sistema offre è molto elevato. E allora eh, diventa più importante vedere il sistema dal punto di vista dell'utente che non dal punto di vista di chi lo deve implementare. Visto dal punto di vista del sistema è anche utile, perché qui stiamo ancora parlando di requisiti utente, cioè requisiti che il committente deve comprendere, quindi è molto più facile per un committente comprendere cosa i suoi utenti faranno con quel sistema, piuttosto che in astratto le procedure che il sistema implementerà, procedure informatiche o i metodi informatici che saranno implementare. Quindi alla fine stiamo dicendo cosa deve fare il sistema, perché i requisiti sono i requisiti del sistema informativo, non stiamo facendo i requisiti su nessun altro però visti dal punto di vista dell'utente sono molto più chiari da comprendere e da scrivere e ci permettono anche di a volte scoprire, no? guardate le, le, le, i requisiti di correttezza, completezza e, e, e, non, e, non, e, non, e coerenza, quindi non, non avere dei, dei conflitti, con questo, con questo formalismo sono molto più facili da scoprire in certo senso. Allora, un caso d'uso che cos'è? Il caso d'uso qui dice che è un contratto tra uno stakeholder di un sistema e il suo comportamento. Cioè il sistema deve fare cose, fare cose che rendano felici gli stakeholder, perché se il sistema fa quelle cose lo stakeholder guadagna denaro, se il sistema fa quelle cose lo stakeholder è responsabile di un sistema più efficiente, ha la possibilità di avere un prodotto migliore, per tanti motivi. Stakeholder, diciamo, sono le persone che hanno un certo interesse, diretto o indiretto, economico o meno, nel buon funzionamento del sistema. Allora, questi stakeholder, per essere, banalizzando, contenti, che cosa vogliono che il sistema faccia? Vogliono che il sistema permetta agli utenti veri del sistema, che potrebbero non coincidere con i stakeholder, permetta agli utenti di fare certe cose. Di eseguire certi processi, di mandare avanti certe attività. Quindi un caso d'uso descrive il comportamento che deve avere il sistema quando questo sistema risponde o soddisfa, cerca di soddisfare delle richieste provenienti dagli utenti del sistema. Quindi, qui abbiamo se vogliamo tre ingredienti finora: il sistema informativo, l'utente che interagisce col sistema e uno più stakeholder che possono, essere, possono coincidere con l'utente oppure potrebbero non coincidere con l'utente che sono quelli che in ultima analisi sono quelli che hanno deciso che quella funzione ci deve essere ok, ho deciso che quella funzione ci deve essere ma che cos'è questa funzione? allora, per sapere che cos'è questa funzione descrivo come l'utente la utilizzerà quale obiettivo l'utente si darà quando vorrà interagire col sistema quindi un caso d'uso descrive un'interazione tra un utente e un sistema e descrive come durante questa interazione il sistema risponde e cerca di soddisfare un obiettivo dell'utente, che l'utente si adatta. Adesso mi registro su quel sito. Questo è un obiettivo. Io utente qualunque non registrato o come obiettivo registrarmi sul sito. Questo è un caso d'uso. Un utente non registrato si registra sul sito. La fase completa sarebbe il sistema informativo permette a un utente non registrato di attivare la procedura di registrazione sul sito. Ma detta così dal punto di vista del sistema informativo. Per andare più chiara, più snella, la, la diciamo dal punto di vista dell'utente. L'utente non registrato si registra sul sistema, sul, sul sistema informativo, registra un nuovo account. Sul mio sul sistema. Allora è chiaro chi è l'attore, è chiaro qual è l'obiettivo che l'attore intende perseguire. Se è chiaro l'obiettivo, è anche facile capire se l'obiettivo è stato raggiunto o no. Se l'obiettivo è stato raggiunto, vuol dire che a un certo punto è stato registrato, la registrazione è andata a buon fine, ho ricevuto il mio messaggio di conferma. L'utente è sicuro di essersi registrato. Lo sa. Quindi quell'obiettivo che ti è stato raggiunto, in qualche modo lo cancelli mentalmente e ti occupi di un'altra cosa. A quel punto cosa vuoi fare? Voglio mandare un messaggio, voglio cambiare il profilo o cose di questo genere. Quindi sono obiettivi diversi che ti dai uno dopo l'altro no? interagendo con il sistema. I casi d'uso rappresentano i vari obiettivi che tu ti puoi dare se vuoi interagire col sistema. Può darsi che l'obiettivo non venga raggiunto, Beh, o non, può darsi che l'obiettivo non sia ancora raggiunto, magari la procedura è lunga e tu sei solo a metà, va bene, vuol dire che stai interagendo con il sistema e insieme tu, utente, e lui, sistema, state collaborando verso il raggiungimento di quell'obiettivo. Oppure può darsi che l'obiettivo non venga raggiunto per via di un errore, di un dato errato del fatto che l'utente si stufa, del fatto che l'utente non ha le informazioni che gli servono in quel momento, o inserisce dei dati errati, e quindi l'operazione no, viene conclusa senza successo. Non sto, quando facciamo un altro caso più semplice, una volta che mi sono registrato, voglio entrare nel sistema, faccio login nel sistema. Allora, se in quel momento, è facile, devo mettere e la password, e poi cliccare su login, ma se in quel momento, quindi io mi, mi sono nel, nel, nella disposizione d'animo no? di voler fare l'ogin, mi, mi pongo quello come obiettivo, ok, adesso entro nel sistema. Perché? Perché magari voglio leggere i messaggi, non so, in questo momento voglio entrare. Se però in quel momento non mi ricordo la password, quel caso d'uno fallisce. Nel senso che io ho iniziato a interagire col sistema, ho fatto qualche passaggio e a un certo punto inserisco una password errata, oppure non la inserisco, oppure... E allora dico, mannaggia, non me la ricordo, devo farmi resettare la password oppure farmi mandare una mail di verifica. Allora vedete che cambio obiettivo. Il mio obiettivo non è più faccio login, ma recupero la password. Allora, nel caso d'uso precedente, faccio login, fallisce, non ci riesco. Attivo un altro caso duro, c'è un'altra funzionalità del sistema che io so che c'è, perché la vedo e conosco il sistema, ma il sistema me la fa conoscere, mi dice ma sei dimenticato, vuoi che ti rimandi la password, vuoi resettarla? Allora in quel caso io cambio obiettivo, il mio obiettivo a questo punto è recuperare la password, farò quello a un certo punto questo... tutto va bene, riesco, riesco finalmente a recuperare questa password e quindi mi potrò di nuovo ridare l'obiettivo di farlo login nel sito. Quindi, quando interagiamo con i sistemi, in ogni momento, provate a osservarvi mentre fate qualcosa, in ogni momento avete un obiettivo di breve termine. L'obiettivo che sperate di risolvere in 4, 5, 6 clic. E l'obiettivo non è mai il singolo clic o scrivere la singola parola. L'obiettivo è sempre completare qualche cosa. Poi, questo obiettivo, una volta raggiunto, passate a quello successivo. E così via. E ciascuno di questi obiettivi che vi potete dare corrisponde a una funzionalità del sistema. Quel sistema deve avere quella funzionalità lì per poterti offrire gli strumenti, i mezzi, i passaggi che no? ti permettono di raggiungere quell'obiettivo. Il sistema quindi deve supportare l'utente nel raggiungere l'obiettivo e facendo questo gli stakeholder sono contenti perché effettivamente hanno, hanno un parco utenti che fa le cose che loro vogliono fare per cui hanno progettato il sistema informativo affinché gli utenti potessero fare o dovessero fare quindi questo qua è il punto di vista a cui ci mettiamo eh, a come possiamo usare questi casi duri questo tipo di, di ragionamento vabbè, eh, è molto semplice usare questo approccio cioè cosa gli utenti se un utente non ha registrato, cosa può fare con sistema? l'utente è registrato ma è un utente generico, quindi nuovo, cosa può fare quel sistema? se invece l'utente è un responsabile, cosa può fare quel sistema? quali sono le cose che possono fare? quindi è molto rispondere a questo tipo di domande quindi chiedersi quali sono i casi d'uso relativi a un certo tipo di, di attore non chiamiamo attore questi utenti eh, permettono di legare facilmente le funzionalità del sistema a quelli che sono i processi lavorativi perché sto, mi sto chiedendo cosa fanno le persone, quali processi gestiscono le persone, semplicemente cerco da questa domanda di estrarre qual è il comportamento che deve avere il sistema affinché queste persone possano fare questi processi, queste attività. No? E quindi puoi focalizzare maggiormente sui requisiti del sistema informativo e non mm. sui dettagli del tipo di cosa la voglio più in alto, la voglio più in basso. Cioè, non, non voglio descrivere come ha fatto il sistema informativo, Voglio descrivere come, cosa fanno le persone che lo useranno. È più facile estrarre le vere funzionalità, i veri requisiti. Cosa devo permettere agli utenti di fare? Perché poi è questo lo il scopo, il sistema informativo non vive per sé, vive per permettere agli utenti di fare certe operazioni. Queste operazioni però cerchiamo sempre di descrivere a livello di obiettivo che l'utente si dà e non a livello di singola interazione che l'utente deve compiere, perché altrimenti ci perdiamo nei dettagli. Il fatto poi che questi casi d'uso siano in qualche modo legati agli stakeholder permette anche di documentare il perché certe scelte sono state fatte. Quella funzione la mettiamo o non la mettiamo? La funzione di, attraverso cui un utente si può cancellare, può cancellare i propri dati. La mettiamo o non la mettiamo? Qualcuno dovrà decidere se c'è o non c'è. Se c'è è perché a qualcuno serve. Serve l'utente? Probabilmente sì, in questo caso la funzione di cancellazione ha come stakeholder l'utente stesso che vuole cancellarsi, ha come interesse quello di proteggere insomma, i propri dati personali e quindi voglia, vuole che quella funzione ci sia. Magari gli altri stakeholder, eh, il cioè fornitore di servizio, non vorrebbero che ci fosse, no, però in quel caso ci deve essere. Quindi in qualche modo ogni funzione, se c'è, è perché a qualcuno serve, a qualcuno fa comodo che ci sia. Questo se vogliamo, dette in parole molto di basso livello, il, la definizione di stakeholder. No? Ovviamente, come tutti i modelli di rappresentazione, anche i casi d'uso hanno una limitazione, hanno un certo focus ben preciso e rappresentano solamente le interazioni comportamentali, il comportamento tra utente e sistema. Non rappresentano altri aspetti, ovviamente. Non rappresentano, cioè, né dentro un caso d'uso non, non si parla dei dati. Di quali sono i dati, quando dico l'utente si registra nel sistema quali sono i dati che inserisce eh, vado a vedere il modello dei dati quali sono gli attributi della classe utente probabilmente saranno quelli non parlo delle regole di business per sapere se un utente qualunque si può registrare oppure un utente può inserire un post eh, appena registrato oppure può inserire un post senza essersi registrato chi è che lo decide? Beh, vado a vedere il modello di processo che mi fa vedere quali processi, no, quali controlli vengono fatti durante il processo e quindi dicono se un certo utente può fare una certa cosa oppure no, o se una certa operazione può essere fatta prima di un'altra oppure no, questo lo dice l'activity diagram. I casi d'uso non hanno nella componente temporale, cioè una cosa può essere, può essere fatta solo prima di un'altra, non hanno i vincoli logici e non hanno le informazioni sui dati, hanno solamente le informazioni, per il loro scopo, sui comportamenti, sui comportamenti che gli utenti possono avere grazie alle funzioni offerte dal sistema quindi questa, con questa premessa possiamo capire questa definizione un caso d'uso descrive un insieme di interazioni orientate ad un obiettivo interazione tra attori esterni, uno più attori esterni e il sistema considerato Quindi abbiamo sempre un attore, qui al plurale, a volte può essere più di uno, ma normalmente ne abbiamo uno per volta, che interagisce con un sistema. Interagisce attraverso un insieme di interazioni, quindi dei passaggi, in secondo dato, vedo il risultato, confermo, salva, modifica, eccetera, tanti piccoli passaggi, ma non mi concentro sul singolo passaggio, perché tutti questi passaggi nel loro insieme rappresentano un obiettivo un obiettivo che l'attore ha nei confronti del sistema dell della sua interazione con il sistema nessuno di noi quando va al Bancomat dice adesso vado al Bancomat e inserisco il PIN no, vado al Bancomat, a le quello è il mio obiettivo poi so che devo passare attraverso una serie, una serie di interazioni interazione eh, per me è il termine bidirezionale, a volte sono io che fornisco dati al sistema, a volte è il sistema che fornisce informazioni a me inserisco il PIN, inserisco l'importo, mi fa vedere il saldo, mi fa vedere quali sono gli importi possibili e dialoghiamo in qualche modo ma dialoghiamo nel contesto di un obiettivo che è già chiaro fin dall'inizio quindi quando io vado al Bancomat per prelevare non vedo neanche gli altri bottoni ci sono, perché quello stesso banco mi permette di ottenere obiettivi diversi, prelevare, vedere il saldo, pagare le bollette, ricaricare telefoniche, cose di questo genere. No? Quindi l'interfaccia utente di un sistema parla all'utente e gli dice: Guarda, che tu con me puoi fare tutte queste cose. Quel determinato attore ha accesso a un ventaglio di casi d'uso diversi. Ok? Ma in quel momento quell'attore ha in mente un obiettivo, uno. E quindi dei tanti casi d'uso possibili ne entrerà in uno di questi. Si concentra su quello. Poi potrà anche fare altre cose. Vabbè, Allora sono altri casi d'uso in cui l'utente avrà obiettivi diversi. Quindi noi dividiamo tutte le funzioni del sistema in tanti casi d'uso separati. Tanti obiettivi diversi che l'utente può avere e in ciascuno di questi obiettivi ci sarà una serie di interazioni a volte come, tipo, faccio il login, è un'interazione sola, inserisco i dati, schiaccio il bottone e ho finito. A volte invece è più complicato, richiede più passaggi, dipende dai casi, e quindi dovrò descrivere eh, obiettivo per obiettivo, caso d'uso per caso d'uso, qual è la sequenza dell'interazione che io posso fare con il sistema per raggiungere il risultato. Quindi queste, se vogliamo, sono le, le parole chiave principali. L'attore, qui definiamo cosa vuol dire attore, è il tipo di utente, la categoria, la tipologia di utente che interagisce con il sistema. Non mi interessa se sei Giuseppe, Antonio o Maria, ma se sei un utente non registrato farai le stesse cose che possono fare gli altri utenti non registrati. Se sei uno studente farai le stesse cose che possono fare gli altri studenti se sei un dirigente farà le stesse cose che possono fare gli altri dirigenti se sei un dipendente farà le stesse cose che possono fare gli altri dipendenti e così via l'attore ti dà il ruolo con cui stai interagendo col sistema in quel momento poi nessuno vieta che una singola persona fisica possa avere più ruoli e quindi possa impersonare attori diversi No? Ad esempio, se pensiamo al portale della didattica, io entro col ruolo, con l'attore docente, così come i miei colleghi. Voi entrate con l'attore studente, quindi la, i casi d'uso che sono permessi all'attore studente. Poi esiste una categoria di persone che sono gli studenti di dottorato, ad esempio, i dottorandi, che sono sia studenti che personale. E quindi quando entrano nel sistema a seconda di dove vanno, vedono le funzioni che vedete voi studenti vedono anche parte delle funzioni che vediamo nel docente la stessa persona fisica ha due ruoli diversi e quindi vede, tra può accedere a insiemi di funzionalità diversi, a casi di uso diversi quindi non c'è un legame uno a uno tra l'attore e la persona l'attore è un ruolo che può essere impersonato da una, da una persona in un certo momento è chiaro che per poter impersonare un certo ruolo tu devi avere il diritto di farlo. Quindi il tuo profilo utente, la tua password, no? deve permetterti di poter fare queste cose. Quindi nel momento in cui, scendendo sul pratico, nel momento in cui fate il login in un sistema, a seconda di chi voi siete, il sistema vi dà una serie di cappelli. E a seconda di, cappelli, di quanti cappelli avete, potete accedere a varie funzionalità del sito. In questi cappelli sono gli attori, quelli chiamano attori potete impersonare varie figure okay? e voi interagite con cosa? Col sistema quando descriviamo i casi d'uso. Il sistema è sempre solo il sistema, non andiamo a dettagliare le singole parti del sistema: lo schermo, la tastiera, il mouse, la videata, eh, la schermata, la pagina web. Lo smartphone, eccetera. Non ci interessa ancora, non vogliamo perdersi in questo dettaglio. Se l'utente deve poter cambiare la, penso, la foto del profilo, descriviamo cosa deve fare per cambiare la foto del profilo. Quindi l'utente caricherà nel sistema la propria foto, oppure selezionerà la foto prendendola dalla sua eh, galleria fotografica. A, Ma a, a, non vogliamo mh? dettagliare le parti del sistema o le singole videate, le singole funzioni. Perché? Uno, perché il nostro punto di vista è sempre quello dell'utente, cosa fa l'attore. E due, perché visto che vogliamo descrivere una funzionalità, siamo requisiti funzionali, vogliamo solo sapere si, cosa deve fare il sistema. Il come farlo sarà poi oggetto delle fasi di progettazione successive se lo voglio fare, se quella funzionalità voglio che sia accessibile anche da mobile oppure no voglio che sia accessibile in modi diversi quando riprogetterò il sistema tra tre anni, quella funzionalità lì se, se l'ho descritta bene sarà ancora valida solamente le modalità di interazione saranno diverse quindi Diverso è dire quali sono le interazioni tra utente e sistema per raggiungere un obiettivo da come si realizzano praticamente i singoli passaggi di questa interazione. Ecco, questa seconda parte non ci interessa, come si realizzano i singoli passaggi. Quali interazioni? Sì, dove come interazione intendo uno scambio di dati. È ovvio che se voglio impostare la foto del profilo, devo darti a questa foto. Con qualunque tecnologia uscirà prima o poi, ma l'informazione che l'utente ha e deve dare al sistema, appunto, ci sarà sempre. Allora, cerchiamo di concentrarci su questi scambi di informazioni. I singoli passaggi di un caso d'uso sono le informazioni che l'utente e il sistema si scambiano, fino a quando il sistema non ha sufficienti informazioni per poter dire: Bene, caso chiuso, abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quindi l'utente è, è consapevole, sa che ha raggiunto il proprio obiettivo e il caso d'uso è finito. A quel punto, l'utente ha raggiunto, ha fatto un gradino no, della sua scala, ha raggiunto quell'obiettivo. Può decidere di spegnere tutto e continuare domani, oppure a questo punto si dà un obiettivo diverso e fa una cosa diversa. O rifà di nuovo la stessa cosa, ma ricomincia da capo, in un certo senso, con di nuovo lo stesso caso d'uso. Se non abbiamo chiari, almeno questi due ingredienti, l'attore e l'obiettivo, non abbiamo chiaro di cosa stiamo parlando a livello di, di, di caso d'uso. No? Il sistema è sempre sistema, quindi. Quindi una volta deciso chi è l'attore, qual è l'obiettivo che questo attore sta cercando di raggiungere, il caso d'uso lo, lo descriviamo definendo la sequenza di interazioni. Le informazioni che si scambiano l'attore e il sistema. Solo quelle necessarie per soddisfare il servizio. Per soddisfare l'obiettivo. Ehm... Quando escevo un caso d'uso, devo solo, però descrivere non solamente il percorso principale, ma anche tutte le possibili varianti che possono succedere. Il più semplice del mondo, cioè faccio login, l'utente fornisce il proprio nome e la propria password. Il sistema conferma. Questi sono i due passaggi minimi. L'utente fornisce quei due dati e il sistema conferma che è la password è giusta e quindi il caso è finito. Oppure però il sistema può dire che l'utente si è dimenticato di inserire la password. Oppure l'ha inserita sbagliata. Oppure la password è giusta ma è scaduta e quindi deve cambiarla. Quindi le risposte del sistema possono essere diverse. Noi quasi sempre abbiamo in mente un percorso che è quello più semplice, più lineare, che mi porta all'obiettivo nel numero minimo di passaggi ma ad ogni passaggio può sempre succedere qualcosa di, di diverso, di sbagliato può esserci un dato mancante o errato inserito dall'utente o incoerente può esserci una verifica fatta dal sistema che non permette di continuare oppure appunto, la password è scaduta e quindi a un certo punto devi fare questo altrimenti non ti lascia andare avanti questo era cioè, un funzionamento del sistema non è una roba dell'utente che la password sia scaduta però in ogni caso devi, devi cambiarla in questo momento quindi, il percorso principale è una serie di varianti. Queste varianti, alcune possono portare comunque, magari per una strada più lunga, al raggiungimento dell'obiettivo. Vabbè, mannaggia, ho già dovuto cambiare passo, ne sono inventata un'altra, ma poi alla fine sono riuscito a entrare. Oppure alcune possono invece non portare al raggiungimento dell'obiettivo. L'utente si è stato bloccato, ti hanno bannato a morte, a vite, scusate, per sempre non potrà mai più entrare. Oppure sta, passo proprio non te la ricordi e quindi c'è niente da fare. Eh, e allora il login non lo fai, finisce lì. Quindi noi in questi casi due ce li, ce li immaginiamo come una strada principale. Io sono qui, voglio raggiungere quell'obiettivo, quali sono gli scambi di informazione tra me e sistema? Nel modo più semplice, nel modo più diretto, noi lo chiameremo prima eh, eh, per un attimo il percorso principale. Eh? E poi tutti i percorsi secondari, ogni volta che c'è un'interazione c'è sempre qualcosa che può andare, non dico storto, ma in un modo diverso no? rispetto a quando ci si aspettava. Um, gli attori sono, normalmente esseri umani, no. che dall'esterno del sistema interagiscono col sistema, questa è una definizione strana che serve essenzialmente a dire il sistema non è mai un attore tra gli attori non possiamo mai dire il sistema fa cose. Il sistema risponde a richieste di utenti. Gli utenti che, appunto, a, a, assumono un certo ruolo. Un attore può essere una classe di utenti, un gruppo di utenti, gli studenti, ma in realtà non è tanto l'utente che importa, ma è il ruolo che quell'utente gioca in quel momento. Il ruolo che un utente gioca in quel momento, perché un utente potrebbe... Diversi, in momenti diversi okay? con, la stessa, no. con la mia stessa password ho certe cose no. pensate che facevamo già, abbiamo già fatto, so, qualche volta su, su facebook eh, se sono su una pagina e sono l'amministratore di quella pagina posso fare certe cose che un utente sempre registrato nel sistema ma che non è amministratore della stessa pagina non può fare quindi l'insieme delle cose che possono fare dipende eh, su, su quella pagina se vai, vado sulla pagina di un altro i ruoli si invertono quindi le cose che io posso fare non dipendono solo da chi sono io ma dipendono dal contesto in quel momento poiché sono finito su una pagina di cui sono amministratore assumo il ruolo di utente normale posso fare tutte le cose che può fare l'utente più quelle di amministratore e quindi ho contemporaneamente due ruoli diversi e quindi posso fare tutte le azioni che l'attore, l'utente normale e che l'attore amministratore di pagina possono fare poi lo vediamo graficamente, è molto semplice da definire così. Eh, normalmente c'è un attore principale che attiva un caso d'uso e lo sviluppa fino al raggiungimento dell'obiettivo. Lo chiamiamo attore principale, un paramore actor, e quasi sempre è l'unico. In alcuni casi può darsi no, che eh, l'interazione col sistema richieda l'intervento di più persone. Allora, in questo caso parliamo anche di attori secondari sono molto rari gli attori secondari nell'informatica che abbiamo oggi perché è molto raro che tu e un'altra persona mettiate le mani insieme sullo stesso sistema informativo contemporaneamente quando capita? giù le mani della mia tastiera non siamo mai in due a pigiare i tasti magari io sul mio e tu sul tuo ma a questo punto sono due casi di uno separati e ciascuno porta avanti il proprio ma, eh, un caso in cui ad esempio possiamo avere un attore primario e un attore secondario è quando andate al supermercato no, l'attore primario è la cassiera che batte il conto ma a volte voi dovete firmare o inserire il PIN, fare qualche passaggio che permette alla cassiera di raggiungere il suo obiettivo di chiudere il conto, ma richiede la vostra interazione, che siete un attore diverso ovviamente, sullo stesso sistema informativo. Allora, in quel caso avete a quattro mani, no? ci sono due persone diverse che interagiscono, si, si intrecciano, interagendo entrambi col sistema informativo. Però è un caso abbastanza raro. Postazioni nelle quali ci sia più di una persona che deve pigiare tasti o inserire dati o scambiare informazioni. Quindi nella maggior parte dei, dei casi abbiamo un attore solo, una persona solo, che, che attiva un caso d'uso. Per volta, ovviamente. Poi sono cioè, persone diverse, in tempi diversi, ovviamente, ma in un determinato istante sei da solo, tu e sistema, a fare una certa, ehm, una certa operazione. Dicevamo? I due ingredienti principali sono l'attore e l'obiettivo. L'obiettivo descrive perché l'attore in quel momento ha deciso di relazionarsi col sistema, di interagire col sistema, che cosa vuole ottenere. Qui, come dicevamo prima, ad esempio, il mio obiettivo è. di levare denaro cercare, diciamo psicologico, forte perché proprio noi mentalmente sappiamo quando abbiamo avuto l'obiettivo e quindi da quel momento in avanti non ci interessa più quello che stavamo facendo il no? famoso motivo per cui quando voi andate a prelevare il bancomat prima vi restituisce la tessera e dopo vi dai i soldi perché? Perché se vi restituisse prima i soldi e poi, la, e poi la tessera, dimentichereste la tessera nel banco. Perché, nel momento, siete andati lì per prendere i soldi. Nel momento in cui avete i soldi in mano, mentalmente l'avete fatta, è compiuta quell'azione. Richiede uno sforzo di attenzione e di volontà, ricordarsi di prendere che c'è anche la tessera da prendere. Perché, come ho detto lì, ti sei liberato. Boh, L'obiettivo che volevi darti. Piccolo poverino è stato raggiunto. raggiunto. Quindi mentalmente sei già, sei già altrove. La testa non è già altrove, avete usato mai la, la macchinetta della smat per prendere l'acqua? Qui il modello. Cioè, la casetta con no, eh, la dell'acqua, ottagonale. l'acqua naturale ve la dà gratis. L'acqua gasata ve la dà dovete avere la tessera. Ecco, e io ne ho già perse due. No. Perse, dimenticate. Perché tu vai per prendere l'acqua, la tessera deve essere dentro nella fessura, perché altrimenti non puoi premere il bottone, cioè, quindi deve, essere, deve rimanere dentro per tutto il tempo. Allora prendo le, le bottiglie, tipicamente ne prendo 8 per volta, prego il bottone, riempio, metto il tappo, quando ho finito l'ultima bottiglia va via, e la tessera rimane lì. Tu devi ricordare esplicitamente di togliere la tessera. Però non, il sistema non, non, non ti porta a farlo. Se ti richiedessi di inserirla ogni volta, forse sarebbe più difficile dimenticarla, perché comunque sai che ogni volta la premi un bottone, però la metti lì e poi la dimentichi. cioè sono aspetti, anche cognitivi, psicologici, in cui, in cui la persona si rende conto che sta ancora interagendo col sistema, da quando decide di farlo, a quando raggiunge il proprio goal, il proprio obiettivo. Allora lì dentro il sistema ha il controllo di ciò che fa l'utente, perché l'utente ha in qualche modo una, una tensione per raggiungere quell'obiettivo, dentro il sistema. Nel momento in cui l'obiettivo è raggiunto, è come se l'utente si dimenticasse di cosa stava facendo nel sistema, perché la sua tensione va da un'altra parte, quindi rischia poi di dimenticare il tessere dentro, cosa che non succede col banco, perché per fortuna te lo sputa fuori prima e ti obbliga a prenderla prima di darti i soldi. No. Proprio per questo modo. Adesso, queste sono transazioni fisiche, no? quindi l'effetto di raggiungere l'obiettivo, e andarsene, è più visibile. Però dal punto di vista mentale, anche quando ci approcciamo a un sistema online, eh, l'idea è comunque sempre la stessa. Ehm... Vabbè. Ehm... La forma con cui descriviamo l'obiettivo di un caso d'uso, spesso la esprimiamo in questo modo. In qualità di studente voglio iscrivermi all'esame per essere prenotato per il prossimo appello. Quindi è sempre lo scopo finale no, che mi interessa di più. Scopo finale è di solito Qualche cosa che ha senso nel mondo reale, Ma qui c'è stato creato qualche valore, cioè ha, ha un impatto nel mondo reale, ho fatto l'ordine, ho inserito i dati, ho pubblicato un nuovo articolo, sono iscritto all'appello, eccetera. Per ottenere un risultato nel mondo reale so che devo raggiungere un obiettivo nel sistema informativo. Faccio una certa cosa con il sistema informativo perché so che l'effetto di quello nel mondo reale è un altro. No? È, è l'obiettivo vero. Ovviamente il sistema informativo non può fare nulla sul mondo reale, ma può darti no, degli obiettivi locali suoi da raggiungere perché sei un determinato attore. Quindi come cliente della banca, in qualità di cliente della banca, giocando il ruolo dell'attore cliente della banca, voglio prelevare denaro. Allora, nei confronti del sistema informativo, prelevare denaro è già l'obiettivo finale. Poi in realtà lo faccio perché è un obiettivo, uno scopo maggiore, non è che prendevo denaro perché mi piace toccarlo, ecco. perché magari lo devo spendere, perché mi serve, mi serve le contanze. Allora, questa parte sotto, se vogliamo, è il contesto, è l'ambito nel quale il caso l'uso viene, viene, viene attivato. Ma l'obiettivo dell'interazione è quello di fare il prelievo. Quindi sempre, dobbiamo sempre partire dalla motivazione del, dell'utente, che è quello che inizia il caso d'uso e lo termina. Dice perché l'utente è andato lì, perché è entrato e quando avrà finito. Quanto è l'utente che interagisce col sistema? Poi immaginiamoci sempre dietro, nascosti dietro una pianta gli stakeholder che stanno sbirciando, stanno guardando che cosa fa l'utente queste cose sono persone che non necessariamente coincidono con l'utente, questo abbiamo già detto ma che sono interessati al fatto che l'utente diciamo, svolga quella funzione, che il sistema permette all'utente di svolgere quella funzione e quindi in qualche modo eh, verificano che comporta, insomma, diciamo, sono interessati a verificare che il comportamento del sistema sia corretto, quindi quando dicevamo c'è il percorso principale, c'è i percorsi alternativi può terminare con successo può terminare con fallimento, quel caso d'uso è chiaro che questo ha un impatto no, negli stakeholder. Quindi noi ci dobbiamo anche chiedere in fase di progettazione, non tanto in fase di implementazione, in fase di progettazione perché qualcuno vuole che il sistema abbia questa funzionalità. E questo lo riscriviamo, funzionalità per funzionalità, rientra poi nei discorsi che dicevamo prima sulla priorità nei casi d'uso, sull'importanza, sul ranking dei requisiti funzionali. Devo capire perché ce l'ho messo lì dentro quel requisito. Perché è saltato fuori a uno, oppure perché c'è un motivo per cui ad alcune figure professionali interessa che il sistema abbia quella funzionalità che venga monitorata, che venga valutata e così via. Eh, ecco, gli attori sono quasi sempre stakeholders di se, di se stessi, quindi quasi sempre un attore di un caso d'uso è anche uno stakeholder. Poi possono esserci ovviamente persone aggiuntive esterne che possono avere cioè, un interesse secondario eh, nello, nello svolgere la funzione. Okay? Quindi eh, voi siete stakeholder della, del prelievo del vostro denaro, ma anche il direttore di banca è contento no? se voi andate a prelevare, perché state usando comunque il conto, state provando i soldi, quindi probabilmente vi finirete, vorrete fare un mutuo, vorrete comunque... Con, ehm, Depositarne degli altri, eccetera, eccetera. No? Quindi, in qualche modo, non è solamente chi, chi svolge l'azione che è interessato al buon fine dell'azione stessa, ma ci sono una serie di altre figure intorno, di contesto, in qualche modo, che se qualcosa va male, se voi decidete domani di non prelevare più da quel banco perché è troppo lento, perché è troppo rotto, eccetera, andate in un altro e hanno un impatto più o meno negativo, più o meno positivo singolo no, magari è un trend di persone che decidono di andare in un'altra banca e quindi mi accorgo che non stanno facendo più prelievo, mi preoccupo come stakeholder, come responsabile. Lo stakeholder non ha quasi mai voglia di andare a controllare ogni singolo utente, ogni singola azione di ogni singolo utente, lo vede più in senso aggregato di solito, più in senso statistico. Allora, gli utenti stanno usando questa funzione? Sì, lo stanno usando di più o di meno? Quanti utenti nuovi, quanti utenti eh, ho guadagnato, quanti utenti precedenti ho perso. Eh, questi sono poi i ragionamenti da stakeholder. Però. So che cioè, ho investito per una certa funzionalità, vediamo se i miei utenti lo stanno usando, se il mio investimento sta rendendo quanto io pensassi, non necessariamente in senso monetario, ma in senso di quantomeno di servizio offerto. Sto errando un servizio, viene usato, viene apprezzato eh. e quindi indirettamente io ho fatto bene il mio lavoro, io ho il mio o il mio ritorno dal fatto che il servizio stia funzionando bene. Ok, questo, ehm, poi, poi ci ritorniamo sul dettaglio, eh, come rappresentiamo questi casi d'uso? Questi discorsi sul, sull'utente, l'attore, l'obiettivo, abbiamo due livelli di rappresentazione. Un primo livello di rappresentazione è il livello grafico, questo, diagramma dei casi d'uso. In un diagramma di casi d'uso abbiamo gli attori rappresentati tramite questi omini stilizzati, omino quindi stiamo dicendo c'è un attore che si chiama cliente, customer. I casi d'uso sono rappresentati attraverso un ovale, in questo diagramma di casi d'uso, e dentro l'ovale scriviamo l'obiettivo. Ok? qui quindi stiamo dicendo che questo sistema sarà composto questo sistema che si chiama ATM, che si chiama Bancomat e a volte, anche se è tutto ridondante, ma a volte si può racchiudere un insieme di casi d'uso attraverso, in un rettangolo per indicare il sistema che implementa quei casi d'uso, ma se no se sottinteso, se c'è un sistema solo lo lasciamo sottinteso, non c'è bisogno di disegnarlo, stiamo dicendo che il sistema Bancomat ha, offre all'utente customer tre casi d'uso, il cliente pre no, eh, prelieva il contante, il cliente interagendo con il sistema visualizza il saldo del proprio conto, il cliente interagendo con il sistema carica il proprio, proprio cellulare, fa una ricarica sul proprio cellulare. Questi sono tre casi di diversi, tre obiettivi diversi che può avere l'utente nel momento in cui ci approccia al sistema. Sono indipendenti tra di loro. Posso fare l'uno, posso fare l'altro, posso fare il terzo. In alcuni casi possono esserci dei vincoli o possono esserci dei collegamenti tra di loro che poi andremo a studiare bene come rappresentare. Però in prima, in prima battuta i vari obiettivi sono indipendenti. I vari casi di tutto essere indipendenti perché tu non sai a priori l'utente che cosa vuole. Vuole qualcosa. Cosa? Una, delle cose a cui, una delle funzionalità a cui può avere accesso. A priori le può avere tutte. Quindi noi stiamo separando nel modello, nell'activity diagram, le sequenze lecite di operazioni. In che ordine certe cose si possono fare e quali condizioni alcune cose si possono fare oppure no. È l'aspetto. L'altro aspetto è il catalogo, l'insieme completo di tutte le funzioni che a cui l'utente può avere accesso. È chiaro che poi c'è un'interazione tra i due mondi. Quando l'utente dice: Prelevo contante e l'attività diagram mi dice: Guarda, che tu per prelevare contanti devi avere un saldo positivo sul conto, altrimenti non ti lascio farlo. Allora là mi dà delle regole logiche, delle regole di business per cui alcuni di questi casi d'uso in un certo momento possono essere attivati o no, possono dare errore, possono fallire. Ciò cioè non toglie che a priori questo tipo di utente può fare tutte queste cose, può accedere a tutte queste funzioni. Poi nel momento in cui accedere a, a qualcuna di queste funzioni sarà l'attivity diagram che vi dice se lo puoi fare davvero, se ci sono degli errori, se ci sono dei vincoli se non hai ancora aperto il conto quindi cosa viene a prelevare la me quindi questo è il primo livello che poi separeremo tra summary e user gold e entreremo un pochino più nel dettaglio quello primo livello è fare l'elenco dei casi d'uso associati all'elenco degli attori quindi noi avremo tanti omini che sono i vari attori del sistema tanti ovali che sono i vari casi d'uso offerti dal sistema con una semplice linea diciamo quali attori possono attivare quali casi d'uso e un po' l'indice questo, il catalogo dei casi d'uso. Poi per ciascuno di questi casi d'uso dovremmo dare una descrizione più di dettaglio di che cosa succede, di qual è la sequenza delle interazioni principale e quali sono le possibili sequenze alternative. Ok, noi spezzeremo questo argomento proprio in queste due fasi. Quindi prima ci occuperemo dei diagrammi del caso d'uso, che ci permette di vedere, di avere una vista d'insieme su quali sono tutte le funzionalità del sistema accessibili ai vari utenti quindi ciò che faremo nei, nei, due, nei primi due laboratori sui casi d'uso, faremo solamente diagrammi grafici, quindi partendo da un, da un activity diagram ci chiederemo, va bene, questi sono tutti i processi che possono essere fatti dal punto di vista dell'utente, quali sono i casi d'uso quali sono gli obiettivi che questo sistema sta cercando di soddisfare degli utenti poi il livello successivo, quindi dopo aver lavorato un pochino sulla parte del di, diagramma, sarà di entrare dentro ciascun caso d'uso e imparare a descrivere il dettaglio di come avviene l'interazione. In quali casi l'interazione termina col raggiungimento dell'obiettivo dell'utente, in quali casi invece l'interazione termina col fallimento dell'obiettivo. E questo sarà il livello di descrizione più di dettaglio su come il sistema si deve comportare da lì in poi c'è il codice praticamente no? Entreremo a, a definire esattamente passo passo come l'utente interagisce col sistema okay? quindi mh, oggi diciamo che abbiamo terminato il tempo riprendiamo questo martedì entrando nel dettaglio dei diagrammi di calcio